possiamo accomodarci e anche se Dio tu non lo puoi vedere anche se non lo puoi toccare in questo luogo lo puoi sentire perché la sua presenza è in mezzo a noi Amen? e questa mattina ci sono venuti a trovare quattro persone nuove e quindi io vorrei salutare che si possono mettere in piedi Gaetano Emilia e Cristian potete alzare da quarto giusto? siete benvenuti, potete accomodarvi e anche Carmine, Carmine stiamo mettendo in piedi così ti conosciamo tutti sentiti il benvenuto Amen. e questa mattina vogliamo parlare di un argomento molto importante parliamo questa mattina del fiume di Dio perché siamo in un tempo in cui lo Spirito Santo viene diramato sopra ogni carne però in questo tempo dobbiamo prendere una decisione e la nostra decisione deve essere o quella di vivere vicino ad una piscina dove ogni tanto arriva un angelo a muovere acque o fare in modo che la sete che tu hai di Dio possa far nascere dentro di te un fiume d'acqua viva Amen. vogliamo leggere Giovanni capitolo 5 dal verso 1 al verso 9 e dopo leggeremo sempre in Giovanni capitolo 7 dal verso 37 al verso 39 quindi Giovanni capitolo 5 dal verso 1 al verso 9 dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme ora a Gerusalemme presso la porta delle pecore c'è una vasca chiamata in ebraico Bethesda a cinque portici sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi di ciechi di zoppi di paralitici i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito là c'era un uomo che da 38 anni era infermo Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse vuoi guarire? l'infermo gli rispose signore io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Giovanni capitolo 7 dal verso 37 al verso 39. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato, Amen? e quindi questa mattina vogliamo parlare del fiume di Dio perché oggi dobbiamo prendere una scelta se continuare a vivere vicino ad una vasca, ad una piscina dove ogni tanto arriva un angelo che muove l'acqua o fare in modo che dentro di noi nasca un fiume d'acqua viva un qualcosa che può portare vita in ogni posto sapete quando Dio fece l'uomo lo mise nel Eden nel giardino terrestre e già nel giardino terrestre c'erano dei fiumi. Voi troverete in tutta la Bibbia che si parla dei fiumi. Lì in particolare ce n'erano quattro: si chiamavano Pison, Gicon, il Tigri e Leofrate. Il Pison, probabilmente, è il fiume che oggi conosciamo come Uizum, si trova praticamente sempre nella zona araba e scorreva in dei posti dove dice la Bibbia che c'erano delle miniere di oro e lapislazzoli i lapislazzoli sono delle pietre preziose, delle gemme un fiume dove scorreva questo fiume c'erano delle miniere con delle ricchezze diceva che quest'oro e questi lapislazzoli queste miniere erano molto buone l'oro di quella terra era molto buono invece gigon significa che prorompe che sgorga qualcosa che abbatte i muri il tigre invece significa un fiume rapido che non si può fermare e frate invece viene dalla stessa radice di Efraim e significa fruttifero che porta molto e molto frutto quindi quando Dio gli dà un giardino da custodire non glielo dà l'annaffiare. La Bibbia dice che questi quattro fiumi annaffiavano il giardino e dove c'erano questi fiumi c'era ricchezza, c'era benedizione, c'era qualcosa che non si poteva fermare, qualcosa che buttava a terra i muri, apriva il cammino e rendeva tutta la terra della Genesi, tutta la terra dell'Eden, qualcosa di fruttifero. Quindi la Bibbia inizia parlando di fiumi e finisce parlando di fiumi. Se tu vai in Apocalisse... Apocalisse 22, verso 1 e 2, parla della Gerusalemme celeste, il nostro posto finale, e dice che nella Gerusalemme celeste c'è un fiume. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. E in mezzo alla piazza della città, sulle due rive del fiume, stava l'albero della vita esso dà dodici raccolti all'anno e porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni Amen. questo è il fiume che vedremo alla fine il fiume che vedremo quando saremo lì insieme col Signore però anche oggi Dio ci ha dato un fiume e voglio parlare di questo fiume del fiume di Dio Molti lo hanno visto, l'hanno profetizzato già nell'Antico Testamento, Ezechiele, Daniele, Isaia, Davide lo profetizzavano. Per esempio nei salmi, salmo 65 verso 9, dice così, tu visiti la terra e la fai sovrabbondare, la arricchisci grandemente, il fiume di Dio è pieno d'acqua, tu procuri agli uomini il loro fumento dopo che hai così preparato la terra non dice un fiume qualsiasi non parla del Giordano non parla di un, di un fiume con un nome ma parla del fiume di Dio e dove c'è fiume la terra è fertile Salmo 46 verso 4 e verso 5 c'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio il luogo santo dove dimora l'altissimo Dio è nel mezzo di lei essa non sarà mai smossa Dio la soccorrerà dalle prime luci del mattino non trovi una città così in Israele non c'è un fiume così in Israele perché qua parla di rivi che rallegrano la città di Dio è un posto questo fiume dove dimora l'Eterno Davide aveva visto profeticamente questo fiume Daniele, la stessa cosa Daniele vide il trono di Dio e dal trono di Dio un fiume che usciva e Zecchiele vide questo fiume, addirittura. Zecchiele descrive questo fiume: cammina in questo fiume, e dice una cosa molto importante: Zecchiele 47.9. E avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque arriva il fiume. Tutto vivrà sapete se siete mai stati in Israele là esiste un luogo che si chiama il mar morto che non è il mare, in realtà è un lago e c'è un fiume che arriva in questo mar morto e la cosa che voi potete notare quando andate dove il fiume arriva nel lago è che i pesci nuotano nel fiume e appena arrivano nel lago muoiono perché questo lago del Mar Morto contiene dei solfuri, delle sostanze chimiche tossicissime infatti se ti fai il bagno non puoi affogare, galleggi non riesci ad andare giù perché non è fatto di acqua normale è acqua con tante di quelle cose dentro che... e quindi i pesci come arrivano muoiono ma Ezechiele profeticamente vede una cosa diversa vede che questo fiume arriva nel Mar Morto e il Mar Morto torna a rivivere e i pesci che sono morti resuscitano Questo sta parlando Ezechiele. Ezechiele ha una visione spirituale, una visione profetica di questo fiume. Le persone che entravano nel fiume iniziavano a rivivere, iniziavano ad essere risvegliate, iniziavano ad essere riaccese nello spirito. E le foglie erano per la guarigione delle nazioni. Il fiume che Ezechiele ha visto, che Daniele ha visto, che Isaia ha visto, di cui si parla in Genesi, di cui si parla in Apocalisse è il fiume dello Spirito Santo quello che questa mattina è qui in mezzo a noi perché sapete Gesù ci spiega tante cose e Gesù parla di questo fiume un giorno Gesù va in questa piscina questa vasca io sono stato in questo posto e non è come la immaginiamo noi immaginiamo una piscina con lo spazio intorno in realtà è come un buco con delle scale per entrare dentro molto lunghe quindi è un buco molto profondo e sotto c'è l'acqua Gesù arrivato lì vedeva questa scena immaginate che arrivava un attimo un angelo muoveva l'acqua il primo che si buttava dentro era guarito funzionava così era un miracolo di Dio un angelo arrivava, muoveva l'acqua e appena le persone vedevano l'acqua che si muoveva, si buttavano e qualunque fosse la loro malattia erano guariti quindi Gesù trova questo povero malato e gli dice vuoi essere guarito? e la risposta di quest'uomo è signore io come non voglio essere guarito però sono paralitico appena l'angelo muove l'acqua io però come faccio a correre e buttarmi dentro l'acqua prima che io ci arrivo si butta un altro prima di me la situazione non era semplice però quella persona non si rendeva conto che lì c'era Gesù e Gesù dice, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Da dentro di lui sgorgerà un fiume d'acqua, come dice la scrittura. Nell'Antico Testamento loro videro profeticamente questo fiume che doveva uscire da Gesù, che era lo Spirito Santo, però con Gesù questo diventa reale. Per questo Gesù quando sale al cielo ci fa una promessa, e la promessa io non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore, lo Spirito Santo, il quale sarà con voi e vivrà in voi. Ed è di questo fiume che stiamo parlando, che è una persona, lo Spirito Santo, che è qui in mezzo a noi. Oggi vediamo tante persone, tante chiese, tante famiglie che vivono queste due esperienze, quella della piscina o quella del fiume. Molti sono malati, sono in afflizione e aspettano che arrivi un predicatore da fuori, un angelo, che muove un po' le acque così che può pregare per me e il Signore mi guarisce e succede spesso, viene qualcuno da fuori si prega e si guarisce però poi dopo bisogna aspettare il prossimo angelo siamo dipendenti dalle persone e non siamo dipendenti da Dio ma Gesù disse una cosa diversa chi crede in me e chi desidera da dentro di lui sgorgeranno le fonti dell'acqua questo fiume nascerà dentro di te non avrei bisogno di un angelo che muove l'acqua perché l'acqua vive dentro di te non hai bisogno che venga un predicatore da fuori con doni e particolari e particolari miracoli imponga le mani e ti guarisca ma hai bisogno che lo Spirito Santo nasca dentro di te, cresca dentro di te e diventa come un fiume come il fiume di Genesi, come il fiume di Apocalisse in cui le foglie guariscono le nazioni non i credenti, le nazioni in cui quel fiume ti porta prosperità ti porta benedizione ti porta oro, lapislazzuli, che mi sono andato a vedere che pietre erano perché non lo sapevo ho detto che sono sti lapislazzuli, la pietra blu, bella proprio perché quando lo spirito santo scorre quando questo fiume scorre allora scorre la vita però molte volte come credenti noi viviamo una relazione aspettando che sia Dio a fare qualcosa stiamo lì aspettando che Dio muova qualcosa per poterci buttare dentro e finalmente respirare un poco ma quello che Gesù ci ha detto è diverso ha detto chi ha sete venga a me beva e l'acqua diventerà dentro di lui una fonte di acqua viva per altre persone abbiamo bisogno di bere dello Spirito Santo e che Gesù faccia nascere lo Spirito Santo da dentro di noi Amen questo è il fiume di Dio lo Spirito Santo è una persona Gesù quando se n'è andato non ci ha lasciato orfani ma ci ha dato un consolatore che tu non puoi vedere come Gesù a quel tempo non lo puoi toccare fisicamente ma lui c'è e questa mattina è qui il fiume sta scorrendo in mezzo a noi lo Spirito Santo si sta muovendo quindi dobbiamo fare in modo che questo fiume nasca come possiamo fare per ricevere questo fiume, per fare in modo che questo fiume nasca da dentro di noi. La prima cosa dobbiamo essere assetati. Gesù ha detto che assete venga a me e beva. Lo Spirito Santo è a disposizione di tutti, ma si lascia trovare da quelli che lo cercano. La Bibbia dice cercate e troverete. Un giorno un uomo andò da un vecchio pastore e disse pastore io voglio cercare Dio però non riesco a trovarlo come devo fare? il pastore lo prese e lo portò vicino alla riva di un mare di un fiume e inginocchiati e questo ragazzo si inginocchiò il pastore disse metti le mani dietro la schiena e lui mise le mani dietro la schiena poi lo prese con la testa e lo buttò nel fiume e quel... usci fuori dall'acqua ma sei pazzo, sei pazzo, sei pazzo Se quando cercherai Dio come stavi cercando l'aria allora lo troverai perché lo cercherai con tutto il tuo cuore cercare Dio non significa vabbè vado la domenica in chiesa e lo trovo no, lo devi cercare così come quell'uomo stava cercando l'aria lo devi desiderare perché Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano e la Bibbia dice che un giorno una donna perse un soldo che valeva parecchi soldi valeva parecchio, diciamo come oggi potrebbe essere una banconota da 500 euro e io vorrei immaginare qualche sorella che perde una banconota da 500 euro cosa è capace di fare in casa? capace di smontare i mobili da vicino al muro per trovare la banconota è vero o no? però quando vogliamo trovare Dio che diciamo? va bene io sto qua a casa mia tanto se Dio vuole Dio mi viene qua e mi viene a trovare Lui a me è vero o no? molti dicono vabbè che ci vado a fare in chiesa tanto Dio mi può benedire anche qua ma tu cercalo perché Lui si lascia trovare da quelli che lo cercano da quelli che lo desiderano da quelli che lo cercano con digiuno, con preghiera lo Spirito Santo è a disposizione di tutti ma ti ripeto, si lascia trovare da quelli che lo cercano, gli assetati di Dio, quelli che hanno fame di Dio, quelli che vogliono comprendere di più di Dio, che ogni momento che hanno vanno alla Bibbia per leggere, pregano perché vogliono di più di Dio. Così nasce un fiume dentro di te che benedirà altre persone. Amen. E la seconda cosa per fare in modo che il fiume nasca dentro di noi dobbiamo seguire le indicazioni dell'angelo di Ezechiele Io ho parlato che Ezechiele ha una visione di un fiume e la Bibbia dice che un angelo lo prende e lo porta il fiume esce dal trono di Dio e quindi l'angelo lo porta ad un punto e Ezechiele attraversa e l'acqua gli arriva ai piedi poi lo porta in un altro punto e l'acqua gli arriva alle ginocchia poi lo porta in un altro punto e l'acqua gli arriva alla cintura e da lì non si può più attraversare il fiume lo trasporta diventa una cosa incontenibile ebbene, questo rappresentano dei step dei passi in cui noi possiamo conoscere Dio possiamo conoscere lo Spirito Santo il primo passo è quando l'acqua è ai piedi e quando tu inizi a fare in modo che devi camminare con lo Spirito Santo questa è la prima parte è l'inizio che tu inizi una comunione con lo spirito santo inizia una relazione nello spirito santo inizia a camminare nello spirito paolo dice camminate nello spirito e non adempirete i desideri della carne quando tu inizi a camminare nello spirito non cammini nella gelosia nella contesa nel mormorio nell'adulterio non cammini nelle cose carnali, anzi le fuggi delle persone stanno parlando di cose brutte tu ti allontani perché tu stai camminando nello spirito, le cose della carne iniziano a non interessarti più. C'è un mormorio? Vai lontano. C'è un adulterio? Non voglio sapere niente. C'è una situazione particolare, una contesa, una gelosia? No. Perché chi cammina nello spirito non adempirà i desideri della carne. E questa è una domanda per tanti che stanno attraversando tentazioni, problemi nella carne. Questo avviene perché sei lontano dallo spirito, perché dentro di te non c'è questo fiume che sta scorrendo, ma nel momento in cui inizia a scorrere il fiume non c'è opera della carne che possa mantenere davanti a te. Camminare con lo spirito significa camminare in santità, significa camminare facendo le scelte giuste davanti a Dio. Questo è il primo livello, quando il fiume ti arriva ai piedi. Allora tu inizi a fare qualcosa di sbagliato dentro di te, pa, pa, pa, la coscienza inizia a bussare, ci voglio oh, che stai a fare. Il secondo livello, l'angelo lo porta più avanti, l'acqua gli arriva alle ginocchia e le ginocchia rappresentano la preghiera, cercare Dio ogni giorno in ginocchio davanti a Lui l'Apostolo Paolo dice la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi, ovvero una relazione con lo Spirito Santo. Avere una comunione con lo Spirito Santo significa parlare con Dio, parlare con lo Spirito Santo. Un uomo di Dio molto conosciuto si chiamava Smith Swigersworth, diceva una cosa bella, diceva io non riesco a pregare per più di cinque minuti però non riesco a stare cinque minuti senza pregare praticamente era in una comunione continua con Dio camminava e parlava con Dio dentro di lui perché ricordati che la vera comunione è nel segreto non è quella che tu fai in chiesa quando alzi le mani e dici Signore ti ringrazio No. Gesù dice quelli che cercano nel segreto Dio li ricompenserà pubblicamente quindi vuoi vedere un frutto della tua preghiera? Cercalo nel segreto. E il segreto è il segreto del tuo cuore. Quando tu dentro di te lo preghi e Dio ascolta quelli che hanno un cuore rotto, che stanno soffrendo e dentro di lui iniziano a parlare con lui. La preghiera con Dio è una semplice comunione. Parla con Gesù come si parla con un amico. è molto semplice. E Dio ti ascolterà. quindi se vuoi vedere questo fiume c'è la terza cosa quando l'acqua arriva ai lombi e i lombi rappresentano la forza dell'uomo e lì non si può più attraversare il fiume lì è il fiume che ti porta perché è molto semplice Zaccaria 4.6 dice non è per potenza, né per forza ma è per lo Spirito Santo questo significa confidare in Dio Significa che quello che ti deve guidare non è la tua forza. Ah, questa persona mi ha fatto del male, adesso andrò perché sono più forte di lui. E tu così stai affrontando il male con il male. Gesù invece ti dice di affrontare il male con il bene. Perdonalo, fagli dei regali. Amalo. Però quando è lo Spirito Santo che ti guida, tu rinunci alla tua forza. La tua forza diventa lo Spirito Santo. Non è più per potenza, non è per forza. Geremia 17, 7-8 dice così, Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà un albero piantato, dove? Presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo, le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno della siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Amen. Quando tu confidi in Dio e non nelle tue proprie forze, sarai come un albero che è sempre lì piantato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti parlerà, lo Spirito Santo ti aiuterà, lo Spirito Santo opererà. Dobbiamo confidare in Dio. Anche se non comprendi quello che stai attraversando, confidi in Dio. Anche se non vedi Dio, confida in Dio. Anche se le nuvole sono nere, dietro le nuvole c'è il sole. E Dio ha il controllo di ogni cosa nella tua vita, perché tutte le cose cooperano il bene per coloro che amano Dio. Perché ricordati che la fede è credere senza vedere. Non hai bisogno di fede. Quando siamo immaturi spiritualmente vogliamo vedere per credere. Che disse Tommaso, Signore, quando toccherò, quando lo toccherò, metterò il dito nella piaga e nella mano, allora crederò. Questa è una fede immatura, devo vedere per credere. Ma la vera fede qual è? Quella che io credo senza vedere. E Gesù che disse, beati quelli che crederanno senza vedere. Amen. Quindi devi confidare in Lui perché dietro le nuvole c'è il sole e Dio ti porterà cose incredibili perché a partire da lì il fiume non si può più attraversare non sei più tu a camminare ma è lo Spirito Santo che ti porta disse Gesù a Pietro quando eri giovane ti cingevi e andavi dove volevi tu ma quando diventerai più maturo un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi così è con lo Spirito Santo quando lui si muove nella tua vita ti cinge e ti porta dove tu non vuoi però quell'acqua dovunque arriva produce vita, tu non vuoi parlare alle persone perché è una giornata un po' storta, però parli così due minuti e quello si converte, magari tante altre volte sei andato tu, volevi evangelizzare, volevi parlare, che lo volevi dire e non si è mai convertito nessuno, è vero? O è capitato solo a me? Perché quando lo Spirito Santo si muove, dove arriva lui arriva la vita. Quando lo Spirito Santo si muove nascono le piante, i pesci morti tornano alla vita, l'intero mare morto diventa un mare resuscitato, un mare di vita. Quindi vengono cose nuove quando ci lasciamo trasportare dal fiume di Dio. Prima c'era il trono, poi l'acqua ai piedi, poi alle ginocchia, poi ai lombi. E lì inizia a vedere di gloria in gloria, di vittoria in vittoria. Il fiume è qua questa mattina ti ho detto devi scegliere devi scegliere se essere una persona che sta vicino ad una vasca aspettando che un angelo venga a muoverlo per ricevere qualcosa da Dio o trasformarti in una fonte di acqua viva questo avviene soltanto quando tu deciderai di dare tutta la tua volontà a lui Catherine Kuhlman che era una predicatrice molto famosa diceva una cosa diceva quando si è reso Spirito Santo non ci possono essere due volontà non ci può essere la tua volontà e la volontà dello Spirito Santo ci può essere solo la sua volontà quindi se ti sottometti a Lui Lui ti porterà in posti, situazioni, con persone e ti farà vedere cose che neanche immagini solo lontanamente puoi immaginare quindi oggi dobbiamo fare una scelta dobbiamo scegliere se continuare a vivere in una piscina Oppure andare da Gesù con sete di Lui affinché dentro di noi nasca questo fiume e questo fiume porterà la gloria di Dio. Amen. Quindi vogliamo avere un momento per pregare, vogliamo alzarci piedi, vogliamo cercare la faccia di Dio e se tu hai sete questa mattina io ti voglio invitare a venire avanti perché diciamo Signore io voglio questo fiume questa mattina. Signore io voglio, voglio vivere, voglio la vita dentro di me. Non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito di Dio.